Allora, ora facciamo tutti gli esercizi. E ogni esercizio ti farò un esempio così ti spiego meglio. E poi alla fine dell'esempio, quando ho il risultato, ti commento il risultato perché è fondamentale negli esercizi della prof, e così vedi pure come, come bisogna aumentare. Quindi mo vediamo passo passo eh, come bisogna fare e prendiamo questo esempio per questo esercizio: allora, la prima cosa che si deve fare è creare una tabella dei casi ordinata in modo crescente e ora qua l'ho fatto eh, quindi ho preso il, la più piccola che è 2, B, poi A eh, poi D, C ed E e l'ho messa in ordine la seconda cosa da fare è numerare i casi quindi l'ho fatto qua eh, ho numerato in ordine quindi la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta azienda in ordine crescente il terzo passo è di creare una colonna delle P cioè eh, le posizioni fratto il numero de dei casi ora allora, quindi lasciamo, lavoriamo su questa tabella sempre quindi ho messa così e abbiamo creato il terzo passo è la, la colonna P la posizione della B è 1 il numero delle dei casi sono 5 1, 2, 3, 4, 5 quindi fai 1 fratto 5 al il totale poi il secondo è 2 fratto 5, terzo 3 fratto 5, 4 fratto 5 e 5 fratto 5 che fa 1. E questo possiamo anche mettere una slash al posto di 1 perché farà sempre 1 e metti una slash ti ricordi più facilmente. Il quarto passo è di fare la colonna delle A eh, e cioè delle frequenze cumulate. Quindi prendi i fatturati che sono le frequenze assolute, ognuna è assoluta, cioè allora, la frequenza assoluta e le cumuli, quindi 2 rimane 2, poi qua 2 più 3, poi qua 3 più 3 più 2, poi qua eh, 12 sarebbe 4, 4 più 3 più 3 più 2 e 21 tutto, quindi queste sono le frequenze cumulate. Il quinto passo è di fare la colonna delle Q, quindi la colonna delle A fratto il totale delle frequenze il totale delle frequenze lo scriviamo qua di solito quindi facciamo il tot del fatturato, 21 che sarebbe pure l'ultima delle frequenze accumulate e facciamo quindi a sarebbe 2 fr fratto 21 5 fratto 21 ed è questo 8 fratto 21 è questo 12 fratto 21 è questo 21 fratto 21 è questo e, e quindi si crea questa tabella delle q allora poi il sesto passo è di creare la colonna delle p q quindi fai i calcoli questo meno questo uguale a questo questo meno questo questo meno questo vabbè andrei dei calcoli già fatti io e, e li sto saltando i calcoli e poi l'ultimo riuscirà a zero proprio per sbarrare e, e la sbarrato. sbarrato. il settimo passo è il calcolo dell'R R e io me l'ho scritta così ma non è proprio così cioè la sommatoria di questa tabella fratto la sommatoria di questa tabella non è proprio così perché in entrambi, in entrambi i casi non si considera l'ultima riga quindi sia questo qua non si considera che questo non si considera per questo io di solito metto la slash per ricordarmi che non le devo considerare al posto di mettere 1 0 e quindi la sommatoria di queste di questa tabella sarebbe questo più questo più questo più questo infatti è scritto questo più questo più questo più questo fratto la sommatoria di queste tranne l'ultima ovviamente pure questa tranne l'ultima questo più questo più questo è scritto qua più questo Fa questo risultato 0,71682 uguale a 0,358. Come ottavo passo bisogna disegnare la curva di Lorenz. Quindi bisogna fare un quadrato, ma non è proprio precisissimo, mettere sull'x le p e sull'y le q. Le p sarebbero queste qui e le q sarebbero queste qui. Quindi tu prendi 0.2 e 0.095 e lo metti qua, 0.4 e 0.238 e lo metti qua, 0.4 e 0.238, 0.6 e 0.381, 0.6 e 0.381, 0.8, quindi questo 0.8 e 0.571 che sarebbe questo, e poi 1.1. Che sarebbe questo, 1 e 1, qua 1 e qua 1, unisci i punti e ti viene questa qui che è la curva di Lorenz, curva di Lorenz e questa in mezzo è l'area che è rappresentata da questo numero del rapporto di Gini, 0,358 che è questo. Questa invece si chiama retta di equidistribuzione perché se tutti i punti si fossero trovati su questa retta significava che c'era equidistribuzione, ma ora dopo passiamo al commento. L'ultimo punto è il commento del risultato. Quindi 7, 8 e questo è 9, il commento, eh, abbiamo quando R è uguale a 0 c'è cioè equidistribuzione, quindi il totale è distribuito perfettamente in tutte le aziende. e la curva si avvicina sempre di più a, a questo caso infatti r uguale a 0 corrisponde al caso in cui la curva se il quadrato la curva è perfettamente la retta di equidistribuzione, distribuzione così proprio cioè che se magari questo è 0,5 questo è 0 più si avvicina più si avvicina la alla retta di distribuzione e più R diminuisce quindi è uguale a 0 mentre uguale a 1 c'è cioè massima concentrazione e il totale è concentrato tutto in un'unica azienda e infatti cioè, un'unica un azienda avrebbe tutto il fatturato e le altre 0 invece questo sarebbe 21 diviso 5 e, e tutti si lo dividono perfettamente no? ognuno ha quella parte di 21 R uguale a Invece R uguale 1 È che tutta un'azienda sola Ha 21 E le altre 0 E in questo caso È più che si allontana La curva di Lorenz Infatti L'esempio estremo Sarebbe così Questa è la curva Cioè questa è la retta di Aspetta eh. Questa qui è la retta di costribuzione E se questo è 0,5 Scende giù Finché non diventa proprio così Cioè Proprio uguale ai, al piano artesano, cioè, questo, co, proprio così farebbe, uguale a 1, però non ci sono casi in cui, cioè non, non ci fanno fare così, sono sempre casi intermedi in cui esce più o meno così. E questo è per la curva di Lorenz. Poi a seconda, appunto, a seconda di come ti esce, se esce 0,5 sarebbe Perfettamente in mezzo, no? quindi se esce 0,3 che è più vicino a 0, tu dici è più vicino a questo caso, se esce 0,7 o 6, tu dici così è più vicino a questo. Dici è quasi una massima concentrazione, infatti il totale è quasi concentrato tutto in un'unica azienda. A seconda di, di, di R, quanto ti esce, se è più vicino a 0, dici così dici quasi così, se è più vicino a 1, è quasi così. Perché non escono mai 0-1, quindi devi, devi sempre essere quasi così o quasi così.